Salve a tutti, in questo video tutorial vi spiegherò alcuni problemi che si possono riscontrare nell'installazione di programmi eh, con Wine. Io ho installato un programma che si chiama Fruity Loop Studio, un programma per Windows. Adesso, ovviamente, c'è l'eseguibile: si fa a doppio clic, parte Wine, si segue l'installazione e si completa il tutto. Viene creato anche l'eseguibile col link sul desktop, gliel'ho messo sulla doc, adesso lo apro. Aprendo il programma sembra tutto sommato funzionare, però se vado in menu, oh oh, i menu non hanno le scritte. Allora andando in giro in internet c'è scritto una cosa importantissima che questo programma. Per farlo girare con Wine ha bisogno di un carattere Taoma. In teoria si potrebbe andare su Wine tricks, Select default prefix. E installare un font. Cercare Taoma. Adesso lo facciamo. Taoma. Click. Faccio OK. Il risultato è che il mio WineTrix non so per quale motivo, non riesce a scaricare da questo link perché credo che il link non esista più perché ho provato in internet a fare copia e incolla di questo link, non mi tira fuori il file da scaricare. Quindi ho cercato in internet il file Taoma che ho qui sulla scrivania. La mia versione di Wine. È presente sotto il mio nome utente. Wine, adesso vi sto ingrandendo il percorso. Dentro Wine c'è Drive C, poi c'è la cartella Windows, e poi c'è una cartella Fonts che è esattamente la cartella dei caratteri di Windows. Se ci copio dentro il mio foglietto Taoma, semplicemente copiandolo, adesso li apro Fruit Loops. Sembra uguale, però nei menu ho tutte le scritte, quindi è tornato a posto. Quindi qualora vi venga detto che vi manca un carattere particolare, non rompetevi le scatole a scaricarlo da WineTrips che forse non funziona, basta copiare il singolo carattere nella cartella Fonts di Wine e il programma comincia a funzionare adesso tanto per farvi capire che il programma funziona calco anche un brano demo e adesso calcato la demo posso fare play come vedete sta funzionando Per questo tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.